che noi per tutta la legislatura abbiamo eh, sottolineato come lo sviluppo della mobilità ciclabile sia centrale e fondamentale nella nostra regione, regione che ha un tasso di inquinamento eh, superiore alla media, anzi è una delle regioni dal punto di vista del particolato più inquinate d'Europa e Una delle soluzioni è quella di spostare le persone che ogni giorno si muovono in automobile verso il trasporto pubblico locale, verso i treni o verso le biciclette. Dallo studio del PRIT sappiamo che buona parte degli spostamenti che vengono effettuati in regione sotto, sotto i 10 km o anche sotto i 5 km, questi spostamenti sono tutti utilizzabili in bicicletta. Ovviamente sono utilizzabili in bicicletta, magari con bicicletta pedalata assistita, ma soprattutto se esistono o se creiamo dei percorsi, lungo i quali ci, ci si può muovere con una certa velocità, con una certa agilità e soprattutto in sicurezza. Ecco allora, il numero di chilometri eh, di piste ciclabili disponibili ad oggi in Regione Emilia-Romagna presenta luci ed ombre, perché se è vero che il dato che riportava prima la Consigliera Prodi è un dato importante in numero di chilometri, va considerato il fatto che all'interno di quei chilometri sono conteggiate anche piste ciclabili spesso su marciapiede, spesso non realizzate in sede, spesso non realizzate con tutti i crismi di sicurezza e soprattutto spesso realizzate con pezzi contratti sconnessi fra di loro. È ovvio che se io ho tanti pezzi sconnessi fra di loro di piste ciclabili, ho un buon numero di piste ciclabili ma non ho una viabilità, una serie di ciclobie urbane o periurbane che possono essere utilizzate da chi deve percorrere ogni giorno i percorsi casa lavoro e casa scuola. Per questo è necessario investire ancora e sempre di più sia dal punto di vista normativo della pianificazione che spetta alla Regione e ai Comuni, ma sia dal punto di vista degli investimenti, perché poi quei tratti per ricornetterli fra di loro, per creare delle vie, delle ciclovie urbane o periurbane, servono ovviamente dei soldi, dei progetti. Per questo nel 2016 un decreto ministeriale, il 481 del 2016, aveva previsto dei fondi che poi sono stati eh, riassegnati e riconfermati nel 2017, già c'era una delibera di giunta regionale la 9 e 27 del 2017 che aveva approvato e fatto scorrere una prima graduatoria di progetti. Nel 2018 con decreto ministeriale erano stati ripartiti ulteriori fondi, fondi praticamente che non erano stati impegnati da altre regioni, la nostra regione in questo modo ha eh, assunto, attinto ad altri fondi perché ovviamente eravamo stati in qualche modo virtuosi nell'impegnarli tutti quelli precedenti e in questo modo sono stati fatti scorrere con, nel 2019 con la, la DGR mi sembra 1128 un nuovo scorrimento. Da quella lista però di progetti ne sono rimasti fuori ancora parecchi. Per questo eh, in linea con quello che già chiedeva eh, la risoluzione della consigliera Prodi, noi chiediamo che vada preso un impegno ancora più forte e quindi nella proposta del bilancio del 2020 ci sia già un preciso impegno finanziario, di modo che magari collegandosi auspicabilmente ad una nuova programmazione nazionale o anche europea si possa scorrere ulteriormente quella graduatoria per poter realizzare nuovi progetti. I criteri secondo noi che vanno sempre più sottolineati per nuovi progetti per lo scorrimento di quei progetti sicuramente sono la messa in sicurezza degli spostamenti casa lavoro e casa, e casa scuola e quindi appunto per questo servono erano dedicati anche quei finanziamenti per quel decreto ministeriale che citavo prima, la progettazione deve essere una progettazione partecipata perché altrimenti rischiamo eh, di eh, costruire piste ciclabili come dicevo prima scommesse o non perfettamente adeguate alle necessità dei cittadini e quindi la, pro la progettazione partecipata serve appunto a capire anche dei cittadini che ogni giorno percorrono le nostre strade in bicicletta quali siano le reali necessità. E infine che si dia una priorità, appunto, come dicevo prima, ai percorsi di maggiore pericolosità, tenendo anche conto dell'incidentalità ciclopedonale che purtroppo nella nostra regione continua ad essere alta, quindi raccogliendo anche i dati che sono disponibili dai comuni e dagli osservatori delle associazioni dei ciclisti. Grazie.